Ciao ciao a tutti e a tutti Nuovo video che riccio. Come state? Spero bene Allora, questo è il mio grigio Sul mio make up di oggi Ovvero, erano toccati anche gli occhi Fino a poco fa, ma poi ho dovuto strucare il tutto Perché Devo mettere le gocce Tra poco struccherò anche il viso Quindi, andrò a cena e poi Mi dovrò Mi dovrò Struccare tutta appunto e mangiare, niente. Come state voi? Spero bene. Ehm, oggi ho trascorso una bellissima giornata ehm, e niente, quindi tra poco cercherò di fare altri video per gli, come il make up che non è stato più. facendo bel po', non capisco perché. Ma vabbè, i tagli e niente. dunque dunque dunque che fate voi di bello? io nulla di che guardavo la tele e nel frattempo stavo guardando se arrivano altre notifiche da youtube infatti sì, ne stanno guardando a pezzicchia e ho voglia già mm. <ride> e nulla quindi ho intenzione di stare molto attiva su instagram e su tiktok No. Mm. comunque voi spero che stiate bene io sto altrettanto bene e niente ok nel frattempo eh... ah se vedete questo anello mio eh... non sono non sono né accompagnata né fidanzata né niente questo era l'anello che un anello di ricordo di mia madre, perché mia madre purtroppo non c'è più, però voglio avere almeno un gioiello suo e niente, questo è quanto. De Quindi in pratica raga, ho avuto una brutta esperienza che non vi sto qua a raccontare però alla fine eh, non lo so come andrà a finire spero bene però vabbè niente Già Nulla allora ragazzi, adesso vi mollo, cioè nel senso che mh, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, un bel like, e un commento, ma soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ok? E niente, un bel like, un commento e che dire, a presto. Anzi, anche per mattina si riesco a fare un video mattiniero, non ne ho idea, ma ci provo. Okay. Dio che capelli che ho <ride> oggi vabbè, non ci voglio neanche pensare. Niente, <ride> a presto, ciao. Ciao ragazzi, a presto. Vi voglio bene e ricordatevi di fare quello che vi stava a star bene, come dice la gattaluna che è monoblu. Ciao. Cosa stai dicendo? Un video, un, un video chiacchiericcio è questo. Ah, e eh, attenta che chiacchierazzai. No, ho detto semplicemente ricordatevi di fare quello che vi sta a fa far star bene. Hai capito, no? E niente. E questo è comunque il mio outfit. Eh, oh no, dai, su. E questo è il mio outfit, come potete vedere, vedete che è mio, questo è il mio outfit Vabbè, questa è la giacca bella, comoda, che vi ho già fatto vedere in altri video Bella, vero? Vi piace? Questo è un pantaleggings che ho, bellissimo Niente, basta ragazze, io vado e vabbè, non è sempre che mi deve sempre dire cose che non mi piacciono Ma vabbè, fa parte anche quella della famiglia che a volte escono tra di noi, sta attento ai video che ci fa uh, come se fosse che io fossi chissà che cosa che non posso dire niente sul mio regalito, ma Mi stiamo scherzando ragazzi, no dai, non, non diciamo stupidate. E niente. Mm, a parte questo ci si becca al prossimo video. Ciao, a presto, un bacio.